Oggi è una giornata estremamente importante per la, per la Fondazione perché, come ormai è diventata una tradizione, abbiamo il PhD Day. Il nostro investimento sulle attività del dottorato sono in crescita negli ultimi anni. L'obiettivo è quello di creare una base per le nuove generazioni in modo che possano avere una formazione di dottorato che non solo accademica ma anche molto collegata alle attività del fare. E la, la fondazione indubbiamente è la struttura che meglio di ogni altra può operare in questa direzione. Il fatto di aver costituito un programma di dottorato e quindi avere attività che sono distribuite nel corso dell'anno su questo e ha un altro elemento di caratterizzazione della fondazione che sta veramente determinando un cambio di marcia sul tema della ricerca.